Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia, oggi sono qui per spiegarvi come bloccare quelle email noiose che certi indirizzi a volte ci mandano. Per mostrare come si fa a bloccare la posta indesiderata su Gmail, ho deciso di creare due profili, uno che manda la posta indesiderata e l'altro che proverà a bloccarla. Possiamo vedere ora uno spamosissimo esempio, la email indesiderata spapapam è arrivata a destinazione, ma corriamo subito i ripari. Nella tenia delle opzioni, quella che si aprirà cliccando sui tre puntini verticali, troveremo infatti una voce che ci permetterà di bloccare tutte quelle email che ci arrivano dal mittente indesiderato. Una volta cliccato sull'apposito tasto per bloccare l'utente, Google ci spiega che tutte le email che ci arriveranno da questo utente verranno contrassegnate come spam, ovvero posta indesiderata. Troviamo poi comodamente anche l'opzione per spostare nella cartella di spam pure il messaggio che abbiamo aperto per bloccare il mittente indesiderato. Elimino dunque anche l'altra email e provo a mandarmi una nuova e fastidiosissima email di spam. Provo così ad andare nella cartella dello spam all'interno della mia casella di posta Gmail e nel giro di pochi secondi la posta indesiderata finirà magicamente nella raccolta differenziata della nostra casella delle lettere virtuali. Come fare però se ci dovessimo accorgere di aver bloccato un utente che non era da bloccare? Facile, vediamolo subito. Aprendo il messaggio incriminato presente nella cartella di spam, possiamo facilissimamente trovare l'opzione per sbloccare l'utente. In seguito consiglio poi di liberare dalla prigionia della cartella di spam anche tutte quelle altre email dello stesso utente, per evitare che si attivi nuovamente il sistema automatico di riconoscimento dello spam. Per verificare la correzione del sistema di riconoscimento dello spam, proviamo a scrivere una nuova email dall'altro profilo, e vediamo che nel giro di pochi secondi questa email arriva regolarmente nella posta in arrivo. Questo video è finito. Io ringrazio Francesca e Riccardo per avermi dato spunti preziosi per realizzare quello che avete appena visto. E ringrazio anche tutti voi per avermi seguito. Fatemi sapere attraverso i mi piace o i commenti come vi è sembrato questo video. E se avete altri argomenti da suggerirmi o un computer da riparare. Ciao!